L'ultima mozione che abbiamo è quella per chiedere, come avevamo già chiesto a tempo dietro, anche a, a, al direttore, al dottor Barbati, di, di mettere diciamo, nel, nei luoghi pubblici gestire per la raccolta differenziale. Perché insomma crediamo che i cittadini siano bravi sia fuori che dentro. Sì, io Sono un uomo finito come hai detto oggi a Monte Voglio dire, va bene. Cosa no, vuoi che ti dica? Sì, signor Monte Nezzi, da pure. solo. Hai un metodo veramente per. Fatina il tuo sindaco ha detto che il sottoscritto non è finito, no? no praticamente. Poi sai, non è soprattutto la pena vuol dire che per me non cambia nulla, è per dirti, no, come tratta le minoranze, no? no questo sono... è tratti te. Ah certo, cioè, no, sì, come tratti me. Questo adesso mi dice, eh, a quel non si può dire nulla. Se questo secondo te è il modo no, no, di proprio... No, se questo è il tuo sindaco, sì. è il modo di collaborare, è una cosa vergognosa, no? di quello dei quarti montenesti se non lo so che niente che... ah, no, no, no, no, no, no pensa che non l'ha detto non detto in presenza me, tanto coraggioso che non l'ha detto, in mia presenza l'ha detto, ma io credo che via quindi voglio dire, è tutto dire, coraggio sappiamo, ma io, no lei stesso, il problema vediamo domani, noi chiediamo i cestini con la raccolta differenziata, perché siamo convinti che la raccolta differenziata si può fare sia all'interno delle mura, domestiche e anche fuori e visto che i cittadini sono bravi, bravi e la fanno bene secondo noi la faranno bene anche fuori non c'è qua ma te lo chiedo a, a voce <coughs> anche se lo dico al sindaco ma parlo con te perché purtroppo con il sindaco non si può parlare mm -hmm. eh, se è possibile mi avete detto quando l'avevo già detto sopra quello con le cicche per le mm -hmm. sigarette mm -hmm. cioè sempre sopra sempre la sabbia, uomo come... perché è cicchetto no no no no non ti dico a te perché ti dico dico che spesso, volentieri eh, se essi, però con un sacco di cicchetto è poco carino insomma come le gogo d'oro come le niente, questa è la nostra richiesta credo che sia una richiesta sensata al contrario di quanto pensa il sindaco noi riteniamo che sia una cosa molto sensata che sta a cuore e visto che voi vi siete definiti un'amministrazione virtuosa, credo che il sindaco debba perseguire la fruttezia degli effetti zero. E questa va in questa direzione. Ma chiuderò, dice signor, se è costante. O fare lo spirito signor, non hai già fatto eh. anche oggi troppo. Un favore, come da parte nostra, è una cosa, dove intervenire anche proprio perché magari uno dei punti più visibili eh, in centro, proprio dove c'è la fontana, Effettivamente in modo pesante ah. i cestini, compresso se mai come dicevano, ma è come lì che diceva: Molte l'abbiamo visto e soccorso. Non sono più lontani di qualche domenica fa quando si fa di varie tempo. Perché magari te ne accorgi di più. Se hai una carta in mano, non sai quasi neanche più dove buttarla, perché proprio in uno dei punti anche più frequentati nella oh, zona più centrale. Mancano quindi è chiaro che ho fatto una zona meno 360 gradi, però quello è un punto proprio per le frequenze. Scusi, mi sono dimenticato una cosa. Credo sia proprio il caso di dire che ci vedremo in Parlamento, sarà un vero piacere. Ah, ma, visto ma che, sono che, no, quasi... che sono un po' visto eh, eh, che fare fare parlo, parlo. Allora, sono un po' finito. mi sia molto interessante. Ha di che sono un po' allora Posso andare su un argomento velocemente, giusto anche perché questa amministrazione si è sforzata di fare una decina di incontri per le operazioni del centro, ricordate perché la nostra intenzione è quella. Allora, per me dobbiamo arrivare non sotto il 65%, ok? L'Ogara era al 64, quando abbiamo fatto gli incontri siamo arrivati vicini allo 69. Non siamo andati tanto in là rispetto ad altri paesi che hanno superato il 70 di gran numero. Quindi ogara siamo, mi permetto di, di correggere, non siamo un bambino, non va. va diciamo che chi è venuto alla riunione comunque sta separando dal secco la plastica perlomeno che è la cosa che ci di più poi abbiamo un problema, qui avremo occasione di parlare più avanti delle tariffe perché il troppo corrente è sempre più caro nonostante eh, che si porti meno secco, questo okay? è un problema troppo rosso, ma, eh, quindi sembra quasi no, che se le tariffe non vengono toccate è eh, perché non fanno differenziato No, in realtà arrivare a diciamo non toccate sarà perché riusciamo a superare le percentuali di differenziazione quindi penso che la nozione sia credibile Facciamo un po' per caldi, questo non perché non si voglia, ma vorrei essere un po' come San Tommaso. Iniziamo dai posti, dai parchi pubblici, da quello che fa piazza, da dove diremo che è un po' più eh, visibile il discorso differenziato, per poi andare a toccare anche le zone eh, più tradizionali e gente. È stato un scadenza. Eh, esatto, non vorrei che poi fosse usato. verso la direzione. Ecco, sapete che questa amministrazione è sensibile al problema. Bene, eh, la mozione piacevo. la lottiamo appunto perché. Abbiamo questa sensibilità e anche perché non vorremmo andare a, a prendere i cittadini domani che dovessimo tornare sotto certi percentuali perché a imparare si impara ma se cioè, con gara che anche tanta gente magari che eh, non viveva la gara prima, nel quello fuori o quant'altro. Abbiamo dei grossi problemi e lì vi raccomando a tutti i presenti eh, di vigilare, come stiamo vigilando, che noi nei condomini, perché mi, mi sembra che la gente punti dove vedere tutti oggi dato la possibilità ad alcuni comuni di fare dei recinti che non sono neanche esistenti da avere però la possibilità a uno che si fa in macchina di buttare il sacchetto di là altri buttono il cimitero lo sapete ormai tutti ecco. Eh, quindi... nel sito si vedono anche sacchetti non lo resta ma magari discutiamo che il processo si inizia sì, difficilmente a però ma magari con le tue le, le, le, le anche chi fa queste sozzerie magari saremmo messi un po' meglio ecco. comunque siamo già da favore che provvedono poi sì. dai passaggi no eh. volevo eh. solo eh. dire eh. che eh. eh. eh. eh mozione anch'io che noi la votiamo a favore perché nottica della differenziata eccetera. Mi fa piacere che l'amministrazione la appoggi, forse è meglio che la prevenissima proprio moto, un po' faccio presente, visto che c'è l'assessore Polo, che il piazzale davanti dell'ex campo sportivo che è stata fatta la festa di supportà a distanza di 10 giorni è ancora in condizioni pietose, Non lo dico, lo dico. No, la funzione del servizio ci sono chiodi e quant'altro, mammi che si lamentano perché è, è possibile che a dieci giorni alla fine della festa di giro con le monge in piazzale sia ancora in quelle condizioni lì intervenite e fatelo mettere pulito anche perché è una questione proprio di sicurezza